Scettare velocemente una canzone, non c'è l'ora, tre tigri contro tre tigri, tre tigri contro tre tre tigri, tigri contro Vai con la canzone? Eh, Siamo passati gli anni da quel mondo locale, ora non poi miei eh, paesi, dobbiamo dire piccoli pezzi di ghiaccio, e ruppare. Vai. Che? Yeah. Che? Non Vero un bicchiere fare, ma mi chiede la Se diventa adesso non ne ha. Cioè mi chiede No! con noi, la pancia <ride> Oddio, Favorì uno sta niente Come si comprire? C'è la mia ora. No le finita. finite No vabbè, vabbè Comprimere le unghie degli undici Ah no la vittura Degli undici <ride> Al femminile 10 metri infallibili dai. Però passa alla tua componente femmina, se no non funziona. Allora, allora la manovra di, di al salvo. Vai, ricominciamo. Allora, questo è il segnale: inizia la manovra di al salvo. Niente immobilizza il diaframma, come faccio? Attenzione che immobilizzare il diaframma probabilmente deve essere stata la scelta più giusta. Come hai fatto? Descrivi? Ho oh, ispirato espira, profondamente con il petto, ti bloccando il diaframma. Hai messo veramente pranzo da... Mia... Hai bloccato il diaframma bloccando il diaframma. Esatto. Questo è il modo. Possiamo dire che è risolto? Sì. Un saluto ai followers questo per questo è un tutorial. su come <ride> fermare il singhiozzo arriviamo a 3 minuti ok saluta